Voglio mostrarvi come realizzare questo maxi pool che io ho deciso chi di chiamare bosco. Per quanto riguarda il filato, ho utilizzato il filato della Lana Mondial Linea Roller che già, se ricordate, ho già utilizzato per creare una maglia roller che era però a. Um, diciamo un top down, un giro maniche questa volta invece ho fatto una maglia top down ma soprattutto molto lunga da poter indossare sopra il fuson per poterla realizzare io ho utilizzato due di questi due di questi roller vi ricordo che ogni roller è da um, 200 grammi misura 480 metri, il colore che ho usato io è il 386 per una taglia M vi occorrono sempre due gomitoli perché comunque dell'ultimo ve ne è avanzato abbastanza Cioè diciamo che comunque riuscite a fare una taglia M mentre per una taglia L ve ne occorrono tre di roller voglio farvi vedere anche altri filati, altri colori sempre di questo filato presenti sul sito che sono questo che ha invece come potete vedere delle sfumature con più blu oppure questo che invece ha anche del rosa del panna e del lilla e anche il verde però ci sono anche altri colori e li trovate tutti quindi sul sito di cui vi lascio il link in descrizione io ho lavorato con l'uncinetto il numero 5 per poterla realizzare io sono andata a realizzare prima le due parti di sopra ossia i due rettangoli che servono appunto per creare le maniche una volta fatti i due rettangoli li sono andata a cucire insieme ho messo i marcatori e ho lavorato sempre lo stesso punto e mi avvicino per farvi vedere bene sempre lo stesso punto in tondo questo mi ha permesso di avere qui e dietro qua la stessa lavorazione mentre vedete cambia il colore qui davanti e dietro quindi molto sfiziosa, molto particolare mentre come abbiamo detto per tutto il resto la maglia si presenta con le stesse sfumature dal corpo quindi dagli scalpi fino a giù potete fare le maniche più lunghe potete farla anche più lunga in questo caso mi raccomando soprattutto per una taglia M se volete fare le maniche lunghe vi consiglio di prendere tre roller perché con due non ce la fate mentre se siete una taglia S con due roller riuscite a fare le maniche più lunghe taglia M vi consiglio sempre solo tre roller detto ciò spero che anche questa creazione vi piaccia che desidate realizzarla e se è così poi mi raccomando mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e sferuzzare. oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come elsa faccio e noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial per realizzare il nostro maxi pool io ho deciso di utilizzare il filato della mondia linea roller e utilizzerò soprattutto questo colore che è il 386 che come potete vedere ha molte sfumature del verde e questo tanio ma qui avete anche altri tipi di lavoro di roller che potete usare sempre per il nostro maxi pool allora per poterlo realizzare inizieremo realizzando due rettangoli vi ricordo che um, i rettangoli devono essere lunghi quanto la lunghezza che volete fare delle vostre maniche quindi io le farò tre quarti uh, però voi se dovete fare più lunghe naturalmente dovete andare a mettere molti più motivi rispetto a me la lavorazione che andremo a fare è si ottiene di, su un multiplo di um, 16 catenelle io qui ho fatto 3 motivi 16 catenelle più 3 che vi servono per avere l'inizio uguale alla fine quindi andate a montare 16 16 16 16, 16 alla fine ne aggiungete 3 ora io per i miei rettangoli um, monterò per la parte dietro 147 catenelle che sarebbero 9 motivi più aggiusto le 3 catenelle mentre avanti Andrò a montare 10 um, motivi, quindi 163 catenelle, proprio perché vado a fare un motivo in più rispetto alla parte dietro, in modo tale che se sul davanti si crei, quando andremo a cucire i rettangoli, lo scollo a, a tondo invece che a barca e proprio perché avendo, avendo il seno davanti la maglia così non stringe. Quindi, ricapitoliamo per la parte dietro io andrò a montare 147 catenelle per la parte avanti 163 catenelle per avere così un motivo in più mi raccomando la taglia M e la taglia L. Per la taglia M andate a montare uh, un motivo in più dietro, quindi 10 motivi, mentre sul davanti ne montate 11. Taglia L invece andate a montare 11 motivi dietro, 12 davanti. Questo sempre se volete fare maniche a tre quarti. Se invece volete fare più lunghe, allora dovete andare a mettere tante catenelle quanto la lunghezza che volete farle. Io lavorerò con l'uncinetto del numero 5 e andiamo a fare il nostro primo giro ci alziamo con una catenella entriamo nella prima delle nostre catenelle di base andiamo a fare una maglia bassa catenella di separazione salto una catenella entro una successiva e vado a fare un'altra maglia bassa catenella di separazione vado nella catenella successiva e vado a realizzare una mezza maglia alta quindi prendo il filo prendo il filo riprendo il filo esco da tutte e tre Catenella di separazione, salto una catenella, entro una successiva, realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, prendo due volte il filo sull'uncinetto, salto una catenella, realizzo una maglia alta doppia. Catenella di separazione, prendo due volte il filo sull'uncinetto, salto una catenella e di nuovo a fare una maglia alta doppia. Catenella di separazione, salto una catenella di base, entro nella successiva e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, salto una maglia, entro nella successiva e vado a fare una mezza maglia alta. Catenella di separazione, salto una catenella e ricomincio da capo. Quindi vado nella successiva e realizzo una maglia bassa. Catenella di separazione, una maglia bassa nella catenella, eh, salto una catenella, una maglia bassa nella catenella successiva. Catenella di scusate, mi tiro un po' di filo perché altrimenti so me lo tiro una continuazione. Il biscoccio, eccomi quindi, catenella di separazione, salto una catenella e vado a fare una mezza maglia alta. Catenella di separazione, salto una catenella e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, prendo due volte il filo, salto una catenella e vado a fare una maglia alta doppia. Catenella di separazione, prendo due volte il filo, salto una maglia alta e vado a fare una maglia alta doppia. Catenella di separazione, salto una catenella, entro nella successiva e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, salto una maglia, vado nella successiva e faccio una mezza maglia alta. Catenella di separazione e si ricomincia da capo. Quindi questo è quello che dobbiamo fare per tutto il primo giro. Andiamo a fare nuovamente, quindi una maglia bassa, Catenella di separazione salto una catenella maglia bassa. Catenella di separazione salto una catenella mezza maglia alta. Catenella di separazione salto una catenella maglia alta. Catenella di separazione prendo due volte il filo, salto una catenella e vado a fare una maglia alta doppia. Catenella di separazione, prendo due volte filo, salto una catenella e vado a fare una maglia alta doppia. Catenella di separazione, salto una catenella e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, salto una catenella e vado a fare una mezza maglia alta. E adesso dobbiamo terminare il giro. Catenella di separazione, salto una catenella e vado a fare una maglia bassa catenella di separazione salto una catenella entro nell'ultima e vado a fare una maglia bassa ho terminato così il mio primo giro giriamo la lavorazione andiamo a fare il nostro secondo giro il secondo giro è semplicissimo andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta una maglia alta dove abbiamo la catenella di separazione una maglia alta dove abbiamo la seconda maglia bassa una maglia alta nell'archetto di separazione una maglia alta dove abbiamo la maglia alta la mezza maglia alta una maglia alta dove abbiamo l'archetto di separazione una maglia alta dove abbiamo la maglia alta una maglia alta nell'archetto di separazione una maglia alta abbiamo la maglia alta doppia una maglia alta nell'archetto di separazione una maglia alta abbiamo la maglia alta doppia una maglia alta nell'archetto di separazione una maglia alta nella maglia alta una maglia alta nell'archetto di separazione una maglia alta abbiamo la maglia la mezza maglia alta una maglia alta nell'archetto di separazione quindi semplicissimo continuiamo così per tutto il secondo giro scusate devo terminare il mio secondo giro vado a fare una maglia alta sopra la maglia bassa una maglia alta nell'archetto di una catenella una maglia bassa una maglia alta sopra la maglia bassa abbiamo terminato così il secondo giro ci giriamo con la lavorazione andiamo a fare il nostro terzo giro e realizziamo 4 catenelle che sono la maglia alta doppia catenella di separazione prendo due volte il filo sull'uncinetto salto una maglia alta vado alla successiva e realizzo un'altra maglia alta doppia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 Catenella di separazione, prendo il filo, salto una maglia e vado a fare una mezza maglia alta. Catenella di separazione, salto il filo, vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, prendo due volte il filo, salto una maglia e vado a fare la maglia alta doppia. Quindi sto ricominciando da capo. Quindi catenella di separazione. Prendo due volte il filo, salto una maglia e vado a fare una maglia alta doppia. Catenella di separazione, salto una, una maglia alta, entro successiva e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, salto una maglia e vado a fare una mezza maglia alta. Catenella di separazione, salto una maglia e faccio una maglia bassa. Catenella di separazione, salto una maglia e vado a fare una maglia bassa. Catenella di separazione, salto una maglia, entro la successiva e faccio una mezza maglia alta. Catenella di separazione, salto una maglia e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione e si ricomincia da capo. Quindi dobbiamo andare a fare questo per tutto il terzo giro. Continuo e vi farò vedere poi come terminare per terminare il terzo giro fatto la catenella, vado a prendere due volte il filo sull'uncinetto, salto una maglia alta e vado a fare la maglia alta doppia, salto una catenella, prendo due volte il filo sull'uncinetto, entro nell'ultima maglia alta quindi nella terza catenella e vado a fare una maglia alta doppia quindi abbiamo terminato il terzo giro ci giriamo e andiamo a fare il quarto che è uguale al terzo quindi 4 catenelle che sono stata prima maglia alta Catenella di separazione prendo due volte il filo, vado dove ho la maglia alta doppia, e realizzo una maglia alta doppia. Scusate, mi è scappato il filo. Catenella di separazione. Vado nella maglia alta, successiva e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione. Vado dove ho la maglia alta la mezza maglia alta e realizzo una mezza maglia alta. Catenella di separazione vado dove la maglia bassa e realizzo una maglia bassa. Catenella di separazione maglia bassa sopra la maglia bassa. Catenella di separazione, mezza maglia alta sopra la mezza maglia alta. Catenella di separazione, maglia alta sopra la maglia alta. Catenella di separazione e si ricomincia da capo. Quindi vado a fare questo per tutto il mio quarto giro, che come vi ho detto, è uguale al terzo. Sto per terminare il quarto giro, vado a fare le mie ultime due maglie alte doppie, quindi prendo due volte il filo sull'uncinetto, vado la maglia alta doppia, e realizzo una maglia alta doppia, catenella di separazione, prendo due volte il filo sull'uncinetto, salto una catenella, entro nella successiva che sarebbe la quarta della mia maglia alta doppia e vado a fare una maglia alta doppia. Ci giriamo con la lavorazione. E andiamo a fare il quinto giro che è uguale al terzo al secondo perché andiamo a fare 3 catenelle che sono stata prima maglia alta. Una maglia alta nell'archetto di una catenella. Una maglia alta sopra la maglia alta doppia. Una maglia alta nell'archetto di una catenella. Una maglia alta sopra la maglia alta. Una maglia alta nell'archetto di una catenella. Una maglia alta sopra la mezza maglia alta una maglia alta nell'archetto di separazione una maglia alta dove abbiamo la maglia bassa una maglia alta nell'archetto di separazione una maglia bassa una maglia alta dove abbiamo la maglia bassa quindi continuiamo così per tutto il nostro quinto giro terminato il quinto giro vi farò vedere come realizzare il sesto e ultimo giro terminando il quinto giro vado a fare una maglia alta sopra la maglia alta doppia una maglia alta nell'archetto di una catenella una maglia alta sopra la, nella quarta catenella che qui voleva la mia maglia alta doppia ho terminato così anche il quinto giro sesto e ultimo giro che è uguale al primo Ho alzate con una catenella andato direttamente a fare una maglia bassa Catenella di separazione, salto una maglia, entro una successiva e realizzo una maglia bassa. Catenella di separazione, salto una maglia, realizzo una mezza maglia alta. Catenella di separazione, salto una maglia, realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, prendo due volte il filo, salto una maglia, realizzo una maglia alta doppia. Catenella di separazione, prendo due volte il filo, salto una maglia e realizzo una maglia alta doppia. Catenella di separazione, salto una maglia e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, salto una maglia e realizzo una mezza maglia alta. Catenella di separazione si salta una maglia e si ricomincia da capo quindi vado a fare questo per tutto il mio sesto giro che come vi ho detto è uguale al primo e se vedete la lavorazione vi accorgete che noi stiamo alternando le nostre onde quindi avevamo fatta una e qui invece qua la seconda quindi stiamo alternando le nostre onde naturalmente adesso vi farò vedere come terminare il sesto giro e poi si ricomincia tranquillamente dal primo giro Sto per terminare il mio sesto giro, quindi ho fatto la catenella di separazione, vado nella maglia alta successiva, quindi salto una vado nella successiva e faccio una maglia bassa. Catenella di separazione, salto una maglia, entro nell'ultima e vado a fare una maglia bassa. Quindi questi sono i sei giri che vanno sempre ripetuti. Il primo, naturalmente, adesso ve andremo a fare una maglia bassa sopra la maglia bassa catenella di separazione una maglia bassa sopra la maglia bassa catenella di separazione, una mezza maglia alta sopra la mezza maglia alta. Quindi, come vedete, non cambia nulla. Io naturalmente vi ricordo che ho montato nove motivi per la parte dietro e che sto lavorando la parte avanti dove invece ho montato 10 motivi e che vi farò vedere alla fine come andare a mettere i marcatori, quante volte sono andata, quanto sono, ho fatto alto il mio rettangolo. Ricordatevi che ogni rettangolo deve superare comunque l'altezza delle vostre scalfi, quindi se avete scalfi 15, il um, rettangolo deve essere a meno di 15 15 cm e mezzo quindi io vi dirò quante volte sono andata a ripetere i 6 giri e poi come continuare la lavorazione allora io ho terminato di fare i miei due rettangoli vi dico già che in quello dietro io parlando in maniera orizzontale ho messo nove motivi mentre in quello davanti ne ho fatti 10 per quanto riguarda invece i motivi in altezza quindi quanti sono andata a fare in altezza i miei rettangoli ho lavorato per due motivi quindi un motivo um, un motivo secondo motivo e quindi sono andata a mettere il marcatore Naturalmente adesso voi sapete che io devo ricominciare appunto dal primo giro e quindi per andare a mettere i marcatori che ho fatto ho messo tre motivi lateralmente, 1 2 3 sia avanti che dietro e nell'archetto di una catenella che mi separa le due maglie basse ho messo il mio marcatore. Stessa cosa da quest'altro lato, ho messo tre motivi, 1 2 3 e nell'archetto di una catenella del, tra le maglie basse sono andata a mettere il mio marcatore. Quindi adesso io con continuerò a lavorare con un centro del numero 5 e vado a fare quindi il mio, um, seco, il mio um, secondo motivo e quindi si il mio terzo motivo, quindi si ricomincia di nuovo dal primo giro, quindi mi aggancio direttamente vicino a uno dei marcatori dove ho la maglia bassa e vado a fare una maglia bassa anzi facciamo una catenella per alzarci con la lavorazione e rientriamo e facciamo una maglia bassa archetto di separazione quindi catenella di separazione e vado direttamente nella parte avanti quindi tolgo il mio marcatore e vado nella seconda maglia alta e maglia bassa perché qui sono entrata nella prima qui invece vado nella seconda vedete qui ho la maglia bassa catenella di separazione vado direttamente qui e vado a fare la mia maglia bassa e adesso continuo come ho lavorato sempre quindi catenella di separazione maglia mezza maglia alta sopra la mezza maglia alta catenella di separazione maglia alta sopra maglia alta quindi continuo a lavorare normalmente il mio motivo fino ad arrivare di nuovo all'altro marcatore e in quel caso ancora vi faccio vedere come andare avanti con la lavorazione Quindi adesso mi trovo dove ho il secondo marcatore, ho fatto la mezza maglia alta e la catenella di separazione. Vado dove ho la maglia bassa e vado a fare una maglia bassa, catenella di separazione, salto il mio marcatore che ho tra i due, le due catenelle, la catenella di separazione tra le due maglie basse. Vado direttamente nella parte dietro e vado dove ho la seconda maglia bassa e faccio una maglia bassa, quindi posso togliere anche il mio secondo marcatore. Adesso continuo a lavorare, quindi catenella di separazione, vado dove ho la maglia la mezza maglia alta e faccio una maglia, una mezza maglia alta. Catenella di separazione, vado dove ho la maglia alta e faccio una maglia alta e si continua così, quindi per tutto il giro. Terminato il giro vi farò vedere un attimo come iniziare il, il, il secondo giro. Naturalmente io adesso ehm, vi dico soltanto come ehm, andare a procedere per poter avere la lavorazione dei nostri giri. Quindi io continuo a lavorare normalmente in questa maniera fino a terminare il giro. Quindi sto terminando il primo giro, ho fatto la mezza maglia alta catenella di separazione. Vado dove ho la maglia bassa iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Secondo giro. Adesso noi dobbiamo andare a fare il giro di tutte maglie alte. Quindi 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, maglia alta nell'archetto di una catenella, maglia alta dove abbiamo la maglia bassa maglia alta nell'archetto di una catenella quindi vado a fare normalmente il secondo giro una maglia alta in ogni catenella una maglia alta sopra ogni maglia mezza maglia alta maglia alta maglia alta doppia e maglie basse quindi continuiamo normalmente il secondo giro vi farò vedere come terminare come il secondo giro e come iniziare poi il terzo però come potete vedere alla fine sono uguali la lavorazione in tondo perché non cambia niente dalla lavorazione che avevamo in giri di andata e ritorno in giri di tutto tondo quindi in realtà posso anche non farveli vedere perché veramente è semplicissimo adesso ne facciamo un giro di maglie alte e poi dovremo fare il giro dove iniziamo con la maglia alta doppia quindi maglia alta doppia catenella, seconda maglia alta doppia come abbiamo fatto qui quando avevamo quindi i nostri giri di andata e ritorno non cambia assolutamente nulla quindi diciamo che adesso continuo a lavorare sempre i nostri sei giri per tutta la lunghezza della mia maglia in realtà sono ancora un po' deciso se fare una maglia o una maxi maglia da mettere sopra il fusone o addirittura un vestito uh, continuerò a lavorare vediamo dove arrivo perché vorrei utilizzare comunque due roller perché questo il primo roller già mi è quasi finito quindi uh, ne utilizzerò sicuramente due quindi vediamo con due roller fino a dove riesco ad arrivare allora ho terminato di lavorare la parte sotto del mio, um, mio maxi pool e ho ripetuto i 6 giri per 8 volte quindi come lunghezza per me va più che bene l'unica cosa gli ultimi due eh, l'ultimo motivo sono andata a lavorare con l'uncinetto del 5.5 ma giusto per allargarlo un pochino non di più una volta fatto ciò sono andata a cucire i miei rettangoli o oh, scusate ho messo al contrario sono andata a cucire i miei rettangoli naturalmente nella parte sotto sono andata a cucire dall'esterno fin dove ho messo il marcatore mentre nella parte sopra sono andata a cucire qualche centimetro in più solo due centimetri in modo che il collo resti bello largo se lo volete più stretto uscite un po di più quindi ripetiamo ho cucito sotto dall'esterno verso l'interno sia sotto che sopra sopra qualche centimetro in più due centimetri non di più sia da questa parte che da quest'altra parte potrei fare un bordino ma ho deciso di lasciare la maglia così com'è perché mi piace comunque l'effetto un po onda anche quello che si crea un po diciamo qui anche se è più dritto quindi per me la maxi pool è terminata